ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani io sono una coach spirituale e un insegnante di connessioni angeliche e di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce in questo video vi parlerò dell'amore superiore ossia dell'amore vero tra coppie di anime gemelle o di fiamma gemella eh, prima vorrei introdurre un attimino co cosa si intende per amore vero per amore superiore le coppie sacre si riconoscono per frequenza quindi eh, molto probabilmente quando incontrerai la tua anima gemella o la tua fiamma gemella sentirai un senso di familiarità ok Una, un senso di conoscenza di appartenenza alla stessa famiglia anima e per quanto riguarda la fiamma gemella hai la sensazione che questa persona sia la tua stessa anima, sia la tua stessa frequenza, quindi indipendentemente dall'aspetto fisico, dall'aspetto economico, dal, dalla situazione in cui si trova la tua fiamma gemella eh, se è bello, brutto, alto, basso magro, grasso, fa poca differenza, c'è un riconoscimento spirituale Nell'anima a livello molto superiore per le fiamme gemelle, in quanto quando le fiamme si eh, incontrano, eh, diciamo c'è un risveglio spirituale molto profondo, c'è come un'attivazione al percorso spirituale. Questo, questa riattivazione può avvenire per entrambe le anime, o in particolar modo per quella che è più avanti nel cammino spirituale, quella che è più pronta per attivare un percorso di riconnessione con la propria missione di vita eh, è molto importante precisare che quando un'anima di fiamma gemella è più avanti rispetto all'altra eh, la sua guarigione la sua evoluzione il suo percorso di riallineamento all'amore aiuta inconsciamente anche l'altra fiamma quindi è molto importante per ogni singola fiamma gemella lavorare sul proprio percorso di riallineamento di ricongiunzione con l'amore di, eh, un lavoro fondamentale per le fiamme gemelle è quello di uscire dallevo lo stesso avviene per le anime gemelle in quanto dal mio punto di vista non vanno messe eh, da parte non vanno sottovalutate non vanno non sono certo inferiori alle anime di fiamma gemella in quanto le anime gemelle hanno già esperienziato in eh, tante vite l'amore con la propria anima gemella perfetta eh, per questa vita quindi questo di familiarità questo senso di appartenenza vi ricongiunge molto più semplicemente cioè molto più semplice per una coppia di anime gemelle eh, trovare subito l'affinità la complicità eh, la voglia di stare insieme di creare una, una, un, un rapporto armonico ok eh, mentre nelle coppie di fiamme gemelle ci sono degli aspetti un pochino più turbolenti in quanto una persona può essere molto avanti nel percorso spirituale rispetto all'altra mentre l'altra eh, cade molto spesso nell'ego e nelle dipendenze quindi il lavoro delle fiamme gemelle è un lavoro di grande eh, introspezione una grande responsabilità le fiamme gemelle sono all'ultima incarnazione molto probabilmente hanno firmato un contratto d'anima dove eh, Praticamente l'obiettivo finale è quello di ricongiungersi al divino, è quello di riconnettersi al proprio sé superiore, è quello di integrare il sé e, e quindi rappresentare la figura dell'essere umano divino in terra, ossia essere esempio di amore in terra. Le anime gemelle hanno invece il ruolo di vivere l'amore in coppia. E di trasmettere questo amore all'esterno nella sua bellezza nella sua grandezza nella sua semplicità nella sua quotidianità le fiamme gemelle affrontano delle sfide molto più eh, più forti rispetto alle anime gemelle. ok sono delle sfide di, eh, in quanto eh, sono anime molto più antiche sono anime che hanno vissuto esperienze in questa terra ma anche in altri piani di esistenza e devono sciogliere il karma e devono liberarsi dal peso karmico di questa vita e delle altre vite e devono eh, veramente fare un grande lavoro di pulizia di purificazione per tutta la linea genetico genealogica quindi è veramente un lavoro molto pesante molto grande molto importante il ruolo delle fiamme gemelle dovrebbe essere quello di ricongiungersi proprio per trasmettere codici di luce frequenze superiori di Amore e per essere esempio anche se d'amore in terra come insegnanti spirituali, come maestri spirituali, come facilitatori per le anime gemelle e per le altre fiamme gemelle e per eh, servire la luce su questo pianeta. Normalmente, le anime di fiamma gemella hanno un ruolo di insegnamento eh, dal punto di vista della missione, sono leader, sono anime molto potenti anche dal punto di vista psichico eh, e hanno delle capacità straordinarie che però devono purificare devono equilibrare in quanto questi doni sono molto potenti ma devono essere riportati nella frequenza vibratoria dell'amore ma non siamo qui per parlare dei poteri spirituali siamo qui per parlare di amore superiore l'amore superiore è quello che dell'anima è un amore dove non esiste il giudizio dell'altro dove non, non si uh, sminuisce l'altro è, è un amore dove si cresce insieme dove si ci si allinea insieme in comunione di intenti in nome dell'amore quindi le, le fiamme gemelle hanno la priorità di lavorare su se stessi e laddove entrambe le fiamme sono pronte possono vivere la cosiddetta riconnessione dell'anima e riconnessione sul piano della materia per poter servire la luce per poter operare questo servizio divino le anime gemelle si ricongiungono nell'anima per portare e mantenere la vibrazione dell'amore sulla terra perché c'è veramente bisogno entrambe le figure hanno la stessa funzione di essere esempio di amore in terra ma il compito delle fiamme mm, è un pochino più mm, come dire eh, pesante perché eh, potrebbero vivere la situazione dove praticamente la fiamma, una la fiamma meno evoluta potrebbe rinunciare al servizio, potrebbe non essere pronta per la riconnessione finale, mentre tu, anima infinita, magari eh, sei già la tua ultima incarnazione e non ti puoi permettere di eh, aspettare altre vite, in quanto sei stata chiamata qui sulla terra per essere espressione della tua anima, per rappresentare l'energia della fiamma e laddove la tua fiamma gemella non è pronta per la riconnessione la devi lasciare andare anche se questo è molto molto difficile eh, l'arcangelo michele mi disse in, in una canalizzazione eh, che laddove la fiamma non è pronta eh, le fiamme gemelle avranno la possibilità di incontrare un'anima gemella potente spiritualmente elevata eh, che può essere all'altezza della fiamma e potrete vivere le della fiamma ma nella frequenza dell'amore e non attraverso il fuggire il riprendersi eh, il, il vampirismo energetico tra le fiamme ne ho già parlato in un video precedente è devastante eh, aspettare l'altra fiamma rallenta il vostro percorso di evoluzione nella frequenza dell'amore e quindi è importante eh, percorrere questo cammino in solitudine all'inizio e laddove sarete pronte eh, vi verrà assegnata un'anima gemella quindi la figura L'anima gemella è una figura molto importante. Le anime gemelle eh, sono. Diverse, potenzialmente ce ne sono tante in quanto le famiglie d'anima sono grandi, ma in particolar modo vi viene assegnata un'anima gemella con la quale avete già avuto delle esperienze eh, sulla Terra, con altri piani e pianeti altre dimensioni. E dove c'è un'affinità, c'è una complicità, c'è una conoscenza, c'è un rispetto, avete già fatto esperienza dell'amore e quindi potete vivere questo. Questa esperienza straordinaria. Lo stesso avviene per le coppie di anime gemelle che hanno scelto per contratto d'anima di incontrarsi in un periodo specifico della propria vita e di camminare insieme in nome dell'amore. La figura delle anime gemelle è fondamentale quanto quella delle fiamme gemelle. Eh, anche esse possono avere delle figure, possono essere delle figure di. In, cioè di insegnanti, di maestri spirituali, di operatori olistici, eh, potreste anche fare dei lavori di tipo tradizionale, potrebbe, altro, potrebbe darsi che un operatore della luce incontra la propria anima gemella che magari fa un altro tipo di lavoro. Ma la cosa straordinaria nelle vere anime gemelle è che anche se quella persona, il tuo partner, fa un altro tipo di lavoro, eh, un altro tipo di servizio, a massimo nella tua crescita personale e spirituale, a massimo rispetto nella tua voglia di servire la luce, di operare nel servizio, per così dire olistico per intenderci, ok? Quindi l'amore superiore è quello dove esiste il rispetto, dove esiste l'aiutarsi a vicenda, dove esiste l'elevazione, eh, l'elevazione eh, reciproca dove ci si motiva vicenda dove ci si incoraggia vicenda laddove vi sono dei, delle problematiche delle sfide da affrontare l'uno è per l'altra e questo vi consente di crescere insieme questo vi consente di prendervi mano nella mano le sfide possono essere diverse potreste abitare in città diverse potreste avere età grafiche diverse parlare addirittura una lingua diversa avere eh, religioni di appartenenza diverse eh, ma il vostro percorso spirituale di elevazione vi porta a ricongiungervi nel massimo rispetto reciproco è una cosa straordinaria questo è l'amore vero l'amore che tutti cercano eh, L'amore che tu meriti anima infinita, perché se in questo momento della tua vita stai vivendo una relazione tossica, l'Arcangelo Michele ti vuole invitare a chiudere questa relazione, a lasciare andare questa persona primo, perché tu avrai la possibilità, appena guarirai il tuo cuore, appena ti allineerai all'amore, appena lascerai andare le ferite del passato, riuscirai ad incontrare un'anima compatibile e, e, e perfettamente perfettamente giusta per te per questa vita e darai la possibilità anche all'altra persona di guarire più velocemente e di riallinearsi all'amore più velocemente in quanto quando le coppie sono sbilanciate non si riesce insieme ad elevarsi a vicenda in quanto molte persone vivono nella frequenza del bisogno e fungono da vampiri energetici ma questo ne ho già parlato nell'altro video ve lo allego qui sopra e potete eh, ascoltare se, uh, per vedere se um, state vivendo una situazione analoga allora l'obiettivo delle anime gemelle dal punto di vista e delle fiamme gemelle dal punto di vista energetico e vibrazionale è quello di aiutare il pianeta ad ascendere più velocemente come attraverso la vostra presenza ma è molto importante per integrare il sé superiore questo è rivolto a tutte le anime: tutte le anime possono vibrare nella frequenza della fiamma gemella in questa nuova energia, in questa nuova eh, fase che la, che la Terra sta vivendo. Noi abbiamo nuove energie, nuove frequenze. Quindi, voi vi potete connettere con la frequenza della fiamma gemella. La fiamma gemella, per le persone che non. non non hanno il diciamo la propria controparte incarnata sul piano della terra la fiamma gemella si trova in dimensioni superiori della luce quindi voi per scelta se sentite la chiamata di riconnettervi con la vostra fiamma la vostra fiamma se non è incarnata sul piano della terra può aiutarvi dalle dimensioni superiori ad innalzare la vostra frequenza a trascendere l'ego più velocemente e ad allinearvi all'amore per integrare il sé. Integrare il sé superiore significa integrare la, la parte più elevata di voi, il vostro sé futuro, integrarlo nel qui ed ora. Questo vi consente di riallinearvi molto più velocemente a quello che è lo scopo divino della vostra anima, a quello che è lo scopo divino della vostra intera esistenza. Molte anime stanno aspettando questo momento da ere, stavate aspettando di, incar di incarnarvi nel piano della terra per portare il vostro servizio divino finale è molto importante ascoltare la chiamata dell'anima uscire dalla paura del giudizio dalla paura dell'abbandono dalla paura del rifiuto dalla, da tutte le paure più grandi perché una volta che uscirete dalla paura sarete un tutt'uno con l'amore e allora potrete integrare il sé superiore e allora potrete risvegliare al 100% i vostri doni spirituali in quanto un risveglio improvviso in alcuni casi è necessario per accelerare il processo di evoluzione di alcune anime ma se voi ambite a risvegliare i doni spirituali senza trascendere l'ego potreste vivere delle esperienze poco piacevoli la vostra anima non vuole questo voi sapete di avere dei doni voi sapete di avere una missione ebbene chiedete al vostro sé superiore all'arcangelo michele di riconnettervi con l'energia della fiamma gemella chi è fiamma gemella a qualche livello lo sa lo sa o perché ha già incontrato la propria, la propria fiamma o perché ha incontrato il catalizzatore ossia un'anima che apparentemente potrebbe sembrare la vostra fiamma ma che poi con, con una dopo una, un susseguirsi di esperienze eh, vi rendete conto che quell'anima era solo eh, un era solo un catalizzatore, era solo un'anima arrivata in quel momento per riconnettervi con la vostra energia della fiamma. Vi rendete conto che la fiamma non è la fiamma quando vi allontanate da essa quando vi rendete conto che quella persona stava bruciando la vostra energia vi stava prosciugando vi ha tolto tanti anni della vostra vita e non c'è mai stata una ricongiunzione nemmeno attraverso uh, un toccarsi la mano un stringersi la mano un abbraccio questa persona in qualche in qualche modo è, eh, è attratta da voi per il vostro potere di fiamma eh, vede il risvegliare in sé dei doni molto potenti, ma eh, diciamo li usa male, li usa, eh, li usa nel, eh, dal punto di vista egoico. La fiamma gemella non mi farebbe mai del male volontariamente, il catalizzatore sì. Va bene, la fiamma gemella se fa del male a voi fa del male a se stesso, a se stessa. Il catalizzatore, invece, da una parte è attratto da voi, dall'altra ha paura di voi per il vostro grande potere di fiamma. Ok quindi alle volte le maschere vengono portate dai catalizzatori delle fiamme gemelle come vengono portate dalle finte anime gemelle o da quelle anime gemelle che non sono perfette per voi per questa vita ok qualcuno parla di relazioni karmiche le relazioni karmiche sono molto diverse da quelle di anima gemella in quanto tra anima gemelle c'è un grande amore Col, eh, con, le fiamme, scusate, con le anime karmiche cioè con le, anime, con le finte anime gemelle dove, ci, dove esistono delle relazioni karmiche dal primo momento sapete che quella persona non è adatta a voi ok lo sapete dentro il vostro cuore ma per il bisogno di essere amati per il bisogno di avere qualcuno vicino alle volte voi entrate in relazioni molto molto difficili che poi si rivelano eh, non, delle, non, delle, non delle relazioni d'amore puro eh, per fare esperienza a qualche livello la vostra anima ve lo concede per fare esperienza però adesso basta uscire eh, bisogna uscire dalle relazioni dolorose una relazione d'amore eh, voi lo sentite fin dal primo momento quindi familiarità una, un riconoscimento reciproco una voglia di stare insieme reciproca una voglia di crescere insieme una voglia di creare un futuro insieme le anime gemelle molto spesso sono anche destinate a creare una famiglia a, insomma portare l'amore anche da trasmettere ai propri figli da, per poter creare eh, diciamo per essere esempio d'amore sulla terra anche nella società di tipo tradizionale invece le coppie di fiamme gemelle alle volte scelgono anche di non avere figli eh, perché lo, la loro priorità è quella dell'insegnamento Ok? È quella di, eh, di servire, la, la priorità è quella di servire la luce. Eh, potreste, potrebbe capitare di avere dei figli e le coppie di fiamme gemelle che eh, mettono al mondo dei figli mettono al mondo dei figli molto molto. Elevati spiritualmente, cioè sono delle anime che si incarnano nel pianeta da coppie di fiamme gemelle che hanno raggiunto una grande consapevolezza spirituale e quindi si incarnano anime molto elevate. Questo è il futuro della terra perché la terra ha bisogno di novità, ha bisogno di evolvere non la Terra come pianeta ma la Terra come società, cioè le, le persone che popolano la Terra, le anime che popolano la Terra. Abbiamo bisogno di entrare in un nuovo paradigma d'amore. Lo scopo divino delle anime di Fiamma Gemella e di Anima Gemella è quello di creare un nuovo paradigma d'amore dove esiste solo l'amore vero. E adesso io ti pongo una domanda, se sei in una relazione sbagliata, ma che sei? a perdere la tua energia perdere il tuo tempo perdere la tua gioia appresso ad una relazione che è karmica che è sbagliata che, che non è giusta eh, con un'anima che magari sta cercando la persona giusta e tu impedisci lei o impedisci lui di trovare la persona più giusta per loro e viceversa tu stai ti stai eh, togliendo la possibilità di incontrare l'amore della tua vita. Ok? È importante, in primis, per riconoscere, per incontrare l'anima gemella. O la fiamma gemella la fiamma gemella è un per quanto riguarda la fiamma gemella è un disegno divino si può chiedere in preghiera se la mia anima la, di fiamma gemella incarnata in questa terra eh, vorrei incontrarla nel momento giusto vi chiedo di chiedere nel momento giusto perché incontrarla prima del tempo potrebbe essere eh, diciamo anche uno shock va bene a qualche livello eh, per quanto riguarda le anime gemelle potete chiedere all'Arcangelo Michele, ai vostri angeli, al vostro Sé superiore, di riconnettervi con la frequenza della, della, della fiamma e di incontrare l'anima gemella perfetta per voi, per questa vita, per compiere il servizio divino, per portare amore vero sulla terra, per trasmettere nuovi codici di luce, per integrare il Sé superiore. Ok? Bene, io spero di esservi stata d'aiuto con questo video, io vi saluto e ci sentiamo nel nostro prossimo video. Un bacione a tutti, ciao ciao!